Stanco dalla solita routine, stanco di cucinare sempre tu, stanco di lavare i piatti, sei sempre tu che pulisci i pavimenti e sei stanco di piegarti tutte le tue magliette, ti basta tutto questo, da oggi puoi trovare la convivenza, eh sì, grazie a convivenza non sarai più tu a fare tutte le faccende di casa, e come per magia, penserà a tutto lei. Ti basterà semplicemente dirle una volta al giorno... Tesoro, ti amo tanto. E Il gioco è fatto. E allora, cosa aspetti? Vai a convivere. Attenzione, la convivenza può avere effetti collaterali per circa 5 giorni al mese. Quali? Arrabbiature improvvise. Scatti d'ira. Malumori. Ripensamenti. Sì vuol dire no. No vuol dire sì. E malfunzionamenti quali? Oggi lavi tu. Oggi vai tu a fare la spesa. Oggi stiri tu. Oggi cucini tu. In questo periodo si consiglia di soggiornare dai genitori.